Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dark Wolf Esatto, ragazzi. Allora, oggi sono qui per presentarvi un prodotto. Questo prodotto l'ho provato. Va bene, va, be... va benissimo, ha una qualità bellissima come adesso vi farò vedere dal mio cell dal mio telefono vero? Eh, prima vi devo ringraziare per due cose che adesso ve le faccio vedere allora una è per avere avuto 77 vision su come comaviar da zone gratis per sempre eh, no aver da zone gratis sul mio canale youtube per, per chi non mi seguisse eh, eh, clicchi, iscriviti e attiva la campanellina per essere sempre aggiornato In ogni video, la seconda cosa. Vi mm, volevo dire che tanto poi io al massimo ve un metto: vabbè, che praticamente. Mm, allora, vi metto qui il, lo screen di due cose una del prodotto che vado a presentare e l'altro nella mia pagina instagram che adesso vi ve faccio vedere ho oh, raga 1437 follower era questo che vi volevo ringraziare e raga adesso andiamo pure a vedere che cosa vi vado a presentare questo prodotto assomiglia a un prodotto cosiddetto da RAPCOL esatto ragazzi cosa vi fa sembrare? allora io ho pensato per non andare a comprare degli auricolari senza fili cioè di provare gli auricolari senza fili e allora cosa ho deciso acquistarli? costano poco? Ci sono anche su Amazon, sono molto economici. Poi, vi metto, tutto, vi metto tutti i link qui sotto in descrizione. E si chiamano X9 Plus TWS. TWS, esatto. Allora, questa qui è una semplice scatolina. Vedete, dove interno appunto potete trovare gli auricolari, dove appunto assomigliano ai pols della Apple come vedete guardate guarda, sono identici sono identici ragazzi quindi prendi letto, sono stra identici perchè sono identici che vedete ipod però sono eh, gli x9 plus che dovrebbe essere eh, appunto ti metto qui in alto a destra la, la mia pagina di instagram post li metto qua poi vi metto quando edito il video vabbè mm, e praticamente cosa servono per ascoltare la musica semplicemente allora all'interno della scatola come ogni scatola troviamo un prodotto e troviamo tipo caricature e il libretto delle istruzioni eccetera. in questo trovate questa scatolina qui che per potete anche ha batteri portati non so dire è un carico molto importante, li metto qui sotto in fondo, qua c'è un pulsante lo serve per il caritere, per le cuffie vedete, non so se si vede bene, c'è le lucine che non so se non c'è un poi di là ho il cavo che ha l'iPhone, può usare anche in teoria adesso per riconoscere per la però io vi consiglio di usare il shun dotazione per non dominare la punta di carica e... allora appunto, sono queste il prodotto, adesso da qua e facciamo anche questo ecco la scaturata che avuto più del sito che prima vedete che si chiude, ok adesso e andiamo a ricerca tutte due facciamo si arrivo 5 minuti si fammi finire accendiamo tutti i altri adesso io prendo il mano il mio telefono semplicemente devo andare adesso cosa dobbiamo fare? andiamo su impostazioni del nostro telefono semplicemente e andiamo ad attivare il bluetooth andiamo su bluetooth e facciamo attiva adesso eh, a voi eh, vi, vi farà la ricerca si chiama appunto dovete x9 faccio il string ho programato tutto in alto plus e a questo punto sono tutte e due connessi. adesso vi faccio scrivere tutta una canzone eh, perfetto comunque queste due foto qui vedete che vedete una è il mio primo album fatto connesso su soctauto e questo qui è il mio singolo fatto sempre su soctauto l'ho caricato io allora, Come vedete si sentono tutte e due a meraviglia. Come vedete si sente a meraviglia. Ok, adesso andiamo per spegnere semplicemente... Guardate, io apro la scatolina. vediamo se ho messo il tavolo con il carica e poi li ho rispettati e così sono spenta ragazzi eh, non so che cosa ho da dire vabbè seguite sulla mia pagina Instagram sul mio canale YouTube e raga io vi poco perché non vado per fare anzi, perché vabbè, mm. ah questo video è abbastanza corto. Appunto, vi ho presentato il. vabbè ah beh, questo due a... due. Dipende, deve è il che numero 2 carica le batterie perché devo o per caricare tutto basta collegate caso, e... oh, che collegate questo si carica solo questo che. E eh, vabbè, ragazzi, questo qui è tutto. E noi ci becchiamo al prossimo video Bella raga, Ciao a tutti da Dark Wolf